Juve-Chievo 3-0, le pagelle bianconere, muro Benatia, lucidità Pjanic, Dybala fuori da ogni logica. La Juventus vince e convince a metà nell'anticipo della terza giornata di Serie A 2017-18. Il Chievo esce con le ossa rotte dall'Allianz Stadium, sconfitto per 3-0 e massacrato da Dybala. Subentrato per spaccare la partita e illuminare sotto la pioggia di Torino. L'argentino è il migliore in campo, ancora una volta, dei suoi, ecco le pagelle dei bianconeri. Czesni, sei meno riceve il testimone di Buffon per la prima volta, è presente quando chiamato in causa, soprattutto da Radovanovic, ma mai costretto a miracoli. Licht 6 6- tiene senza enormi problemi Gobbi, che ci prova con convinzione solo all'inizio prima di rintanarsi. Un po' impreciso in avanti, con Douglas Costa deve ancora conoscersi ed integrarsi. Benatia, 7- un muro solidissimo, giocando d'anticipo o temporeggiando, il marocchino non perde un contrasto e intercetta palloni pesanti. Prestazione convincente dopo alcune perplessità post Supercoppa, la Juve può contare anche su di lui. Rugani, 6.5- doveva cancellare il match negativo di Marassi e far ricredere Ventura, che contro Israele gli ha preferito Astori. Missione compiuta, con eleganza e senza strafare. A. 5.5 Meno insicuro, sbaglia più di un pallone facile ed altrettante letture. Deve recuperare diverse certezze e mettersi alle spalle la non semplice situazione in cui il mercato l'aveva posto. Sturaro, 6 meno come sempre è volenteroso e offre una buona alternativa di gioco buttandosi negli spazi. I piedi non eccelsi non lo aiutano. In generale positivo, ma nulla più. Dal 76 Bernardeschi, 6.5 meno entra in campo con la personalità giusta, mostra un paio di ottime giocate e l'assist per la rete di Diballa che chiude i conti. Pjanic, 7 meno tempi da pendolino, lì in mezzo al campo. Vero che deve coprire poco, ma gestisce palla? Ritmi e partita con consapevolezza da regista vero, Allegri lo promuove, soltanto con un pianic così il 4-3-3 può funzionare. Sorrentino gli nega il gol da Cinetteca. Matuidi, 6.5- esordio da titolare in un nuovo sistema, si vede che ancora manca la conoscenza totale coi compagni. Che arriverà col tempo? Intanto mostra la solita enorme attitudine al sacrificio e anche conoscenza tattica, raramente sbaglia posizione. Douglas Costa, sei meno un po' troppo fumoso, ma la prima da titolare può essere perdonata. Meno un'altra delusione al Camp No, senza quadrado e con Manzuki che a mezzo servizio può toccare a lui. Dal 54 di Bala, 7.5- doveva riposare, ma Allegri vede i suoi un po' spenti. Largentino accende la luce e mette in piedi uno show per cui vale sempre la pena pagare il biglietto. Higuain, 6.5- tocca pochi palloni, al primo buono in area trafigge Sorrentino senza lasciargli scampo. Meglio con Dybala che senza meno a Vassams dire nel primo tempo un po' troppo isolato, solo le sponde di Manzukic lo aiutano. Manzukic, sei meno meno mordente del solito e più controllo, ma gara in generale un pizzico sottotono. Decidi di puntare sulle giocate intelligenti, poche, ma buone. Dall'83 Bentancur, S All. Allegri. 6.5 Meno si ritrova in mattinata anche senza Sandro e rilancia Samoa. Per il resto opta per una Juve che si conosce, con soltanto tre New Entries dal primo minuto, la scelta paga, visto che Costa e Matuidi a tratti son sembrati non intendersi ancora al meglio coi compagni. Si prende i tre punti e dà fiato a diversi titolari.